Allora dicevo, bene, come mettere una recensione su iTunes, semplicissimo, partiamo dal link, apriamo questa, questa prima pagina, vedete che siamo già su Apple Podcast, però se vogliamo ascoltarlo proprio sulla piattaforma dobbiamo fare così. Apri, ecco che ci siamo assolutamente dentro, questo serve per iscriversi, se io voglio iscrivermi al canale, clicco qui, iscrizione effettuata, significa che tutte le volte che esce una puntata, riceverete l'avviso poi per la recensione qua in fondo vedete proprio qua sotto la fotografia scrive una recensione io ne ho già scritta una per semplificare utile per lo sviluppo del mio centro grazie qui ci sono le stellette potete mettere quante ne volete come del resto il commento poi salvate tutto qua ci vogliono 30 secondi al massimo ok ciao